bene, il video tutorial 4 invece consiste nella realizzazione del menu orizzontale quello che adesso ha, contiene caoticamente tutte le pagine create ma che noi vogliamo organizzare come un menu, un menu realizzato in modo consapevole no? il cosiddetto menu per soggetti che ha questa caratteristica importante di essere costituito da pagine che al loro interno ospitano degli articoli filtrati secondo una categoria cioè i, diciamo, le voci di questo menu per soggetti sono pagine particolari pagine associate a categorie quindi noi faremo questa operazione per docenti, studenti, genitori e personale ATA creeremo prima la categoria e poi la pagina uniremo categorie e pagine all'interno della pagina e poi passeremo alla creazione del menu questa è un'operazione che ci servirà ogni qual volta noi vorremmo avere una pagina con dei, dei poteri speciali potere di poter filtrare al proprio interno anche degli articoli vediamo come fare allora prima cosa andiamo nel pannello di amministrazione e come ho detto dobbiamo creare le nostre categorie andiamo in articoli categorie e ci creiamo una a una le quattro categorie, categorie che ci interessano nell'ordine che vogliamo, qui uso quello del sito di riferimento docenti, studenti, genitori, personale alta quindi creo un docenti poi creo un'altra che è, già più, studenti, perché non è che siano tante le persone che vivono a scuola genitori magari scrivendo giusto e poi mettiamo anche personale alta. ecco creando la categoria in realtà abbiamo creato un filtro alle, poi alle circolari e alle news e agli avvisi che andremo a pubblicare adesso però creiamo anche le pagine con gli stessi nomi pagine aggiungi nuova mettiamo docenti e qui c'è la prima novità del grande Ignazio un'altra eh, volta è molto più faticoso questa correlazione con le categorie adesso il grande Ignazio ci consegna pronto all'uso una grande facilitazione vedete che qui c'è elenco categorie bene, gli diremo che deve associare la pagina docente e la categoria docente quindi lo scegliamo direttamente dal pannello qua di amministrazione in modalità completamente visuale grazie Ignazio, è eh? veramente utile una cosa di questo tipo Ignazio, grande conoscitore del PHP ci viene venuto veramente d'aiuto con uno scopo ben preciso, facilitare studenti categorie vedete, lo dico a chi usavo il modello precedente solo se due operazioni automatiche non bisogna neanche più cambiare modello si tiene sempre il modello standard pubblica e anche studenti sistemato sistemiamo chi? genitori aggiungi nuova genitori a chi li associamo? agli studenti? no associamo evidentemente alla stessa categoria genitori, eccola pubblica. e poi andiamo anche a aggiungerci la pagina personale ATA che sarà correlato alla categoria personale ATA pubblica fatte le quattro pagine se noi andiamo qua in pagine e troviamo, vedete? docenti, genitori, studenti personale alta. Bene, adesso dobbiamo però fare in modo che vadano a confluire nel menu orizzontale. Ricordate i passaggi eh, del video tutorial precedente, si va in aspetto, menu. E questo, vedete, e questo menu non è a portata di difficoltà motorie, ho sbagliato, già la seconda volta, bisogna avere puntatori grado di, cioè manualità molto fine e non sempre si riesce, quindi non è una buona cosa dal punto di vista dell'accessibilità fare questo tiro al bersaglio. Ci creiamo il nuovo menu, il menu superiore l'abbiamo, per usare la stessa terminologia lo chiamiamo menu orizzontale, potremmo chiamarlo anche menu per soggetti, quello che vogliamo, vedete che tra l'altro lui ha già in memoria perché non è la prima volta che faccio questi passaggi, per cui... Ormai lui si aspetta già che io scriva menu orizzontale perché tiene già in memoria le scritte precedenti. Cosa mettiamo nel menu orizzontale? Nel menu orizzontale gli mettiamo personale ATA, genitori, studenti, docenti. Aggiunge il menu, bello fatto. Lo salviamo e dove lo andiamo a posizionare? In seconda posizione. Menu, salva mi raccomando salvare sempre, eh, se no l'operazione non va a buon fine visualizza sito, vedete, eccoli qua solo che sono in ordine inverso, nessun problema ritorniamo sul menu orizzontale, attivo, e eh, mi raccomando quando avete più di un menu, voi cliccando in corrispondenza di un menu o dell'altro rendete attivo il menu che vi interessa e possiamo spostare di ordine, mettere l'ordine che ci pare semplicemente con questa operazione di trascinamento salva il menu, vedrete che adesso avremo in testa docenti perché non è capitato prima il menu orizzontale e laterale? perché quello è allineato a destra e quindi prende l'ordine inverso rispetto a quello scritto visualizza sito è il menu orizzontale, ecco, abbiate pazienza che a volte ho la connessione lenta per cui bisogna avere un po di pazienza visualizza il sito e dovremmo vedere nell'ordine voluto vedete si qua clicco su docenti ancora prendo vedete che c'è la pagina docenti già con l'archivio pronto non ci sono contenuti ma è perfettamente funzionante e approfittiamo di questo video tutorial per dire ancora una cosa che va benissimo abbinata qua se andiamo qua in alto vediamo la edizione.info pas tutorial che è diciamo la cartella in cui sto lavorando ma vedete questo punto di domanda è page underscorido uguale 18 vuol dire che la pagina che ha identificativo numerico 18 a essere visualizzato. Non è certo un URL si dice gradevole. Cioè, quando ci capita di andare nei siti e trovare una papardella di, di, diciamo, di indirizzo web con i punti di domanda, beh, non è stato curato bene questo aspetto. WordPress ci aiuta a fare in modo che anche il link sia cosiddetto più gradevole cioè noi vorremmo che invece che una parte numerica incomprensibile ai più ci fosse scritto Docente che è il nome della pagina bene, come fare? per fare questo occorre andare sui cosiddetti permalink andiamo in bacheca impostazioni, vedete è un'operazione di amministrazione permalink e gli cambiamo l'impostazione da predefinito facciamo nome articolo eh? in questo modo è molto più corto e vedrete che l'effetto che tra l'altro noi vediamo già qua in anteprima giustifica l'operazione andiamo a visualizzarci il nostro sito eh, ricordate che abbiamo salvato le modifiche andiamo a vedere su docenti e vedete che non c'è più il punto di domanda ma Docenti. Per Marink funziona perfettamente, vado su Genitori, c'è Genitori e questo dà un aspetto decisamente migliore anche alla urlabilità delle nostre pagine.